Mentre cercavamo di costruire, leggere leggere, e ancora era un sogno, abbiamo cercato qualcuno che potesse aiutarsi a trasformarlo in qualcosa di reale e di sostenibile. Eh, abbiamo così incontrato Fare Lavoro che ci ha aiutato nell'elaborazione nell del business plan, nel scegliere alcuni eh, partner con cui eh, collaborare per appunto costruire il nostro sogno e eh, anche nell'avere un finanziamento eh, per partire, insomma per l'acquisto dei, dei primi libri, dei primi giocattoli.